Fashion Week, Ni, Londra, Milano, Parigi, ecco i trend da seguire. Dal look sportivo alla pelle, dal color glitching e al ritorno del marsupio, le Fashion Week del mondo hanno dettato le regole per la primavera e l'estate 2018. Tra abiti da sogno e scenografiche creazioni da passerella, tra colori pastello e abbagli metal. Ecco le tendenze della prossima caldissima stagione. New York Fashion Week. Alla New York Fashion Week è andato in scena il trionfo dello stile sporti. Basta guardare il successo di Fenty X Puma, la linea disegnata da Rihanna per il celebre brand sportivo. I must? Pantaloncini da ciclista, giacche a vento e canotte dai colori fluo. Al look sportivo ma anche agli outfit più eleganti è coabbinata la vera sorpresa della New York Fashion Week, il ritorno del marsupio, peraltro già sdoganato da modelle e influencer nei mesi scorsi. Gli altri trend visti nella grande mela? L'originale abbinamento tra il rosso e il millennial pink, una versione un po' più chiara del rosa Barbie. Il largo impiego dell'arancione, l'apertura della moda nei confronti delle donne musulmane, che si è tradotta nell'introduzione di Yahweh abaya, i blazer dai colori accesi nei look street, gli occhiali dalle forme esagonali, ma anche pentagonali e ottagonali, e le scollature simmetriche. Alla London Fashion Week, il vero trend si è tradotto nei colori e nella fantasia. Nel primo caso, si è visto il trionfo delle tinte pastello e come a New York, dell'abbinamento rosa, rosso e dell'argento, spalmato su abiti seconda pelle e su giacche dall'effetto metal. Sul lato delle fantasie, la tendenza vista in passerella è quella di abiti patchwork, con pezzi di tessuto dalle fantasie diverse cuciti insieme tra loro. Tornano le Roukes in versione romantica su vestiti e top, meglio se dai colori delicati e anche le trasparenze, ma in una veste nuova. L'idea? Scoprire con un tessuto vedo non vedo solo la parte superiore del corpo, con abiti e soprabiti. E, se si vuole usare, c'è l'opzione nobra. C'è poi, tra i trend visti a Londra. Un ritorno inaspettato, quello delle coulisse, utilizzate per chiudere capispalla e gonne, con quell'effetto un po' vintage e un po' sportivo. Tra i trend visti alla Milano Fashion Week, una grande attenzione è riservata al colore. Un colore insolito, delicato, che dipinge soprabiti, romantiche gonne e un suite dal modo sportivo, è il glicine. Anche qui, si sono viste le trasparenze, solo meno audaci, e le co-ulisse. Gli altri trend? Le stampe a fiori di campo su abiti e taglier bianchi, i soggetti cartoon, dagli enormi bugs-bunni stampati sui gilea e collage di vignette dei fumetti a comporre le giacche, gli abiti che per colore paiono divisi a metà, il ritorno dell'animalier, maculato e zebra. Per la prima volta proposto anche da Prada, e della ne I, soprattutto, il ritorno al passato. Le Maison hanno tirato fuori dal loro archivio stampe e tagli di ieri, in un'operazione revival dal risultato straordinario. Ultima in ordine di programmazione. La Paris Fashion Week ha messo in scena un trend curioso, il ritorno dei ciclisti. Che, lontani dall'essere sportivi, vivono ora una nuova giovinezza. In pizzo sotto gonne dall'effetto ballon, si vestono di un'eleganza insolita e raffinata. In passerella si sono poi viste piume e ballerine, jeans e magliette a righe. E, ancora, Morbide bluse e camicette da indossare su pantaloni di pelle. I colori forti? Nero, fuscia e blu cobalto. Perché ogni città, tendenza, la fa a modo suo.